Bene, ho appena fatto un post su Camosho. Camosho è un, uh, un programmino, insomma un notebook, cioè un modello sostanzialmente che è basato su Lama e che consente di avere dei risultati simili a uh, ChatGP3. Eh, per capire un po' di che cosa stiamo parlando eh, dovremmo andare praticamente questo è il post che ho fatto, quindi c'è un notebook che adesso vi farò vedere, ma soprattutto eh, eh, c'è diciamo praticamente il sito ufficiale GitHub, questo qui di Camosho. Quindi Camosho come, uh, come vedete è un Italian Instruction Tuned LAMA, questa cosa qua, e che è un fork di Cabrita che è un altro pacchetto che è stato fatto e vi fa vedere vede che, come eh, si usa allora noi per riprodurlo eh, per farlo, quindi sono queste istruzioni sostanzialmente abbiamo bisogno di un esecutore di, eh, di notebook questo è un pezzo di notebook come c'è scritto qua okay. per avere un, eh, un esecutore di notebook eh, decente usiamo Colab, che è un prodotto di eh, Google e quindi andiamo sicuramente su... Uh, qui quindi facciamo un... riconnettiamo il, il nostro notebook il link mi ho messo in... Uh, il, lo metterò poi in uh, descrizione qui abbiamo il link appunto che poi vedrete e poi vedete che abbiamo sostanzialmente questo che è il nostro notebook okay? quindi una volta entrato nella cabrita l'ora questo, questo signore qua di Camoscio. facciamo che eseguire le singole celle quindi facciamo in tempo reale l'esecuzione di questo signore che, che vedete che ho premuto play su questa cella quindi mi installerà i pezzettini quindi tutta questa operazione ci piega 3 4 minuti 5 che magari vediamo se saltiamo un attimo almeno le parti 13 GB che scaricherà tra poco ehm, Ok, prima cella andata e, e ci ha impiegato un pochino per eseguirlo, mm. e, eh, in realtà un minuto e sette secondi, ce lo dite, ce lo dice. E passiamo poi alla seconda cella, la seconda cella eh, scaricherà eh, ancora eh, tutto il modello che sono 13 GB, quindi lo vedremo iniziare, ma lo interrompo, vedete che deve scaricare 33-34 spezzoni. Ok, la seconda cella ci impiega 3 minuti e 9 secondi per essere eseguita. Dopodiché eseguiamo la terza cella, che è un po' più rapida, che descrive più o meno come deve fare a fare la richiesta, e poi facciamo finalmente questa eh, che è la interessante. Adesso vi facciamo vedere un paio di esempi. La quarta cella dove ci imposta praticamente i parametri, gli hyperparameters cioè la temperatura, la top P e il domino, e a questo punto possiamo anche fargli la domanda, ad esempio nella domanda, quindi premendo questa cosa qua, gli possiamo chiedere, ad esempio, eh, descrivi, il, possiamo parlare in italiano, quindi il libro, la fondazione di Asi, di a, aspetta, Asi, hm? eh, vediamo. Se la capisce, è la prima volta che gliela chiedo quindi potrei anche, potrebbe il modello non funzionare bene. Ma eh, per fare questa operazione, cioè, impiega un po' di RAM. La RAM la vediamo qua. Eh, vabbè. Ah, sì, eccola qua, vedete che sta usando già 8 GB di RAM, però, volentieri, quando comincia a fare i suoi mestieri vedete che aumenta e aumenta progressivamente. Quindi siamo già a quota 8 GB di RAM, ma eh, noi abbiamo su Colab un limite di 15 GB e vedete che sta cre crescendo in maniera esponenziale, o no? cioè, comunque abbastanza violenta. Mm la memoria e il tempo che impiega dipende dalla complessità del prompt quindi adesso interrompo un attimo ok, non c'era bisogno di interrompere perché tanto aveva già risposto e comunque, se vedete, abbiamo una risposta. La fondazione di Isaac Asimov, quindi vedete che ha preso Asimov e l'ha già trasformato in Isaac Asimov, è un romanzo di fantascienza scritto da Isaac Asimov pubblicato per la prima volta nel 1951. Il romanzo segue la vicenda di Harry Seldon, un matematico che ha sviluppato una teoria che prevede l'imminente distruzione della galassia. Seldon crea la fondazione, un'organizzazione che cerca di proteggere la razza umana dalla distruzione della galassia. Il romanzo segue Seldon e la fondazione, mentre cerca di proteggere la razza umana dall'imminente distruzione della galassia. Ok, c'è un attimo di ripetizione in questa cosa. Adesso noi ripeteremo questa cosa aumentando un attimo la temperatura, quindi portiamo a 0,9, e quindi la facciamo diventare più creativa, quindi reimpostiamo questo parametro e poi gli, gli diciamo di nuovo gli, con lo stesso prompt quindi questo e eh, eh, glielo facciamo eseguire adesso interrompo la registrazione lo rieseguiamo, quindi abbiamo La Fondazione di Sakasimov, Casimov, un romanzo di fantascienza scritto da Sakasimov Casimov e pubblicato per la prima volta nel 1951. Il romanzo segue la vicenda di Harry Seldon, un matematico che ha sviluppato una teoria che prevede l'imminente distruzione della galassia. Seldon crea la fondazione, un'organizzazione che cerca di proteggere l'umanità dalla catastrofe, il romanzo segue la fondazione mentre cerca di proteggere l'umanità. Ok, più o meno lo stesso. Ci ha impiegato i 46 secondi, eh, il risultato, anche se non è molto oh, interessante, è comunque eh, è già miracoloso. Abbiamo impiegato oh, 9,7 GB di RAM della GPU e questa eh, cosa, se vogliamo vedere, è, è praticamente eh, l'ho anche, anche usata per delle cose, ad esempio. Possiamo anche, non so, fare, eh, chiedere delle cose un po' più, tipo biografia di Asimov. Interrompo un secondo. Ok, ha risposto Isaac Asimov, 1920-1992 è stato uno scrittore di fantascienza e biochimico è stato intenso, scritto più di 500 libri e ha vinto tre premi Ugo e due premi Debula è un po' conciso, molto meno di quello che ci dà normalmente il certo chat GPT però possiamo anche vedere se intanto quello che ci ha dato è attendibile quindi andiamo eh, qua e quindi eh, controlla le seguenti affermazioni se sono vere adesso non è detto che il mh, chat GPT riesca a, effettivamente a dire le cose vere ma comunque diciamo, eh, può, può essere usato per fare fact checking quindi eh, innanzitutto ci dice che le seguenti affermazioni sono vere ecco. però dice, eh, ci, ci corregge giustamente Ecco, qui eh, c'è stato un errore perché noi, la eh, nostra applicazione, ci ha detto che ha vinto due premi Nebula eh, e quindi eh, tre premi Hugo e il numero di Nebula vinti era 2, ma in realtà quello giusto avrebbe dovuto dire un premio Nebula hm? eh, e quindi c'è un errorino Però questo errorino, eh, lasciatemelo dire, è, è diciamo, secondario, quindi c'è un errore tenuto conto che sta girando questa cosa qua su un processore che come avete visto ha 12 13 GB di RAM quindi più o meno ce l'avreste anche a casa e 15 GB di GPU hm? che quindi è una cosa che volendo uh, si costicchia un pochino ma volendo si può fare a casa quindi questo notebook fatto a casa è, è, è una cosa che ha secondo me del... Nella, come dicevo prima, nel miracoloso quindi direi che se avete appunto questa attrezzatura potete eh, lanciarvi appunto un sistema di python con, uh, con, con jupiter no? o se no potete usare questi sistemi appunto come colab oppure anche paper, paper space insomma, o altre cose che permettono di eseguire queste cose avendo delle GPU interessanti e con questo direi che eh, è tutto per il video di oggi, grazie per l'attenzione, buona giornata.